Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi mostro l'orto migliore che ho fatto in tutti questi anni di vita. Non so perché, quest'anno sta riuscendo particolarmente bene. Dai, lo vediamo qui dopo la sigla. quest'anno almeno per quanto riguarda l'autunno è stato un anno abbastanza buono fortunato, è molto mite siamo a metà ottobre e il giorno abbiamo ancora 22 gradi quindi non ci possiamo proprio lamentare, la notte scende poco quindi vi faccio vedere un po' quello che inaspettatamente mi è venuto fuori quest'anno, ho avuto pochissimi attacchi di parassiti, ve li faccio vedere soprattutto lumache, lumachine non so se avete visto il piccolo spezzone di video che avevo messo su instagram dove si vedeva la lumaca con le uova stavo guardando le lattughe, sto facendo un video proprio per vedere come, come fare, sto mettendo la segatura e qui dentro, appena tolta, guardate cosa c'era, sta deponendo le uova nel terreno, adesso solo allontano, è la prima volta che vedo una lumaca deporre le uova. Eh. Allora questo è il cassone delle fragole che ho trapiantato ormai un 10-15 giorni fa, si stanno riprendendo praticamente tutte, a fianco avevo messo dei cavoli, i primi sono stati colpiti da qualche... Eccolo lì da qualche lumaca, non ho cavolaia, ne ho avuta pochissima e l'ho eliminata senza molto clamore con un po' di piretro e ho risolto per la cavolaia. Ho avuto un po' di danni, ve li faccio vedere, ma ciò che mi sta dando noia sono le lumache, ragazzi, anche quest'anno, molto meno dell'anno scorso, complice forse anche un po' il compost che dà fastidio a loro per muoversi ma quelle che nascono nel terreno si arrampicano subito. Allora qui abbiamo ancora un po' di insalate, sto raccogliendo in modo abbondante, è una grande soddisfazione. Abbiamo un po' di radicchi, qualche cavolo. Ecco, guardate, vi faccio vedere quello che vi dicevo prima. L'ho trovata poco fa e l'ho lasciata giusto per farvela vedere. Vedete? Sono quelle lumachine piccole, proprio appena nate. Se adesso la tolgo. Sono queste qua, piccoline, piccoline. Allora, col piretro qualcosa ho fatto ma ovviamente contro le lumache che hanno il guscio eh, duro ovviamente c'è poco da fare se non lo si colpiscono nel momento in cui sono fuori vedete come hanno ridotto questo povero cavolo diciamo che questi sono stati tutti abbondantemente colpiti ma per fortuna ho avuto la lungimiranza di mettere più cavoli in posti diversi quindi sono riuscito un po a limitare i danni per quanto riguarda i radicchi no? non sono stati colpiti da nessun tipo di parassita ecco guardate questo cassone qui avevo le insalate in estate ho semplicemente apportato 3 cm di composto nuovo e pochissimi infestanti non le ho tolte apposta perché volevo far vedere vedete come vengono via con la radice quindi qua roba di due minuti e posso pulire tutto il cassone quindi questi sono bellissimi così qui avevo i meloni qualche peperone e le melanzane che ho lasciato perché ora vi faccio vedere guardate guardate cosa c'è qua guardate cosa c'è qua ragazzi siamo a ottobre non mi sta in una mano guardate queste non sono in estate, eh? guardate che bella questa. E quindi non me la sono sentita di togliere le melanzane perché ancora il clima permette la loro crescita. Ho avuto un attacco qui di lumache e di cavolaia, ho tamponato con il piretro, anche qui queste sono delle piazzole vuote avevo i meloni li ho tolti la settimana scorsa devo mettere ancora qualcosa qui era il cavolo cinese che avevo fatto vedere che avevo trapiantato e questo l'ho perso completamente purtroppo qui non sono riuscito a intervenire in tempo e me l'hanno completamente distrutto adesso dovrò eccole qua guardate solo lumache quest'anno è eh, caduta solo lumachine nonostante abbia messo la segatura ma quelle che nascono dal terreno ragazzi non c'è niente da fare qui adesso se riesco a salvare la parte interna dovrò togliere tutte le foglie ormai mangiate eh, dispiace però l'ho messo anche da un'altra parte questo è un peperone bellissimo che devo raccogliere qui come vi dicevo ho fatto più piazzole di cavoli in luoghi diversi, guardate, vedete come sono colpite le prime foglie, però poi le, quelle successive sono molto belle. Qui abbiamo delle insalate ancora molto belle. Sono da raccogliere. Tolgo le foglie, quelle esterne. Pensate che abbiamo ancora del basilico, ho lasciato i fiori, me li porto fino all'anno prossimo. Qui abbiamo una distesa di cavoli. Cavoli vari a vari stadi di maturazione, qualità diverse. Ecco, guardate qui. Questa insalata, che qualche animaletto è venuto qui a mangiarmele, però, bisogna mettere in conto anche questo. Ho oh, i finocchi, li ho rincalzati due o tre giorni fa. La prima rincalzatura l'ho appena fatta. Sono riuscito a salvare il cavolo nero che stava facendo la fine del cavolo cinese. Infatti, le foglie interne sono belle, si stanno riprendendo. Ecco, guardate che bello. Altri cavoli qui, ho seminato piselli. Dal momento che il mio terreno con i piselli non va d'accordo. Ho fatto due tipi di semine diverse, una terriccio compost, un'altra invece compost sopra il terriccio. Sono esperimenti, voglio vedere cosa viene fuori e voglio capire quale dei due rende di più. Ho fatto una decina di metri. Qui abbiamo le cime di rapa guardate quella che vi ho fatto vedere il video quella dovrebbe essere una patata spontanea che è venuta fuori la lascio lì dicevo queste sono le cime di rapa queste sono le quarantine quelle sono le sessantine e qui tra un mesetto se va tutto bene comincio a raccogliere qualcosa i buchi che vedete perché la mia tecnica sopra di semina spaglio ancora deve essere rivista un po qui abbiamo ancora qualcosa dell'estate scorsa i cavoli che vedete sono quelli che avevo messo per consociazione uno l'ho raccolto gli altri non stanno producendo ma mi interessava poco sarebbero le stirpare abbiamo ancora peperoncini peperoni vedete ancora guardate che belli questi è un clima anomalo questo di ottobre pro e contro come tutte le cose il pro è che le vecchie colture estive stanno continuando a svilupparsi e anche ovviamente si rinforzano quelle invernali il contro è che purtroppo siamo pieni di cimici perché non arriva il freddo e queste troviamo da tutte le parti altre due semine di piselli fatti in modo diverso quindi anche qua sto studiando un po come viene fuori la coltura dei piselli come dicevo per me i piselli non vengono molto bene qui quindi tutto quello che viene in più abbiamo ancora le ultime zucchine devo pulire poi il cassone però vi faccio vedere guardate che belle che sono ancora queste sono già da raccogliere restano piccole ormai eh? però abbiamo fiori dappertutto e qualcosa riusciamo ancora a mangiare insalata riccia un po di cavoli qui abbiamo ancora un cassone dove ho un po di rimasugli del, dell'estate ad esempio abbiamo ancora i fiori delle melanzane ma ovviamente non verrà più fuori nulla qualche melanzana qualche peperone questo è un cassone che posso recuperare e qua ho fatto una riga di fave ho fatto solo mezzo chilo di semina quest'anno abbastanza fitta l'anno scorso ho fatto un chilo e eh, ragazzi abbiamo ancora le fave dell'anno scorso congelate da mangiare ho fatto in purè perché congelate intere a noi non piacciono molto, invece col purè si scongela, si può mangiare, buonissimo. Quindi queste con un po' di fortuna a marzo-aprile, aprile dovremo riuscire a mangiarle. Bene, vi ho fatto un po' una panoramica del mio orto. Ho un vigore enorme per quanto riguarda i cavoli, i broccoli, verze. E secondo me è dovuto al compost che sto utilizzando, ovviamente, non perché sono bravo io, ma perché la terra questa volta è molto fertile. Sono riuscito a trovare un po' una quadra su tipo di coltivazione da più, più adatto. E se notate ho ancora la pacciamatura, quella estiva, fatta in telo di juta. Questo adesso farò un video lo vedrete prossimamente e ne parlerò perché mi sono reso conto che i 70 euro a rotolo valgono tutti. Guardate che bello che è, bello spesso, questo me lo porterò avanti fino ad aprile prossimo sicuramente. Malattie importanti non ne ho avute e ho solo appunto l'attacco di lumache che per me è una cosa micidiale. Ah ecco, una curiosità, mi sono rinati i pomodori, si vede che erano caduti dei semi, dai pomodori maturi sulle piante che non avevo raccolto in tempo e guardate, tra un po' vanno in fiore, se continua così. Guardate che spettacolo. Non le tolgo perché mi piace da vedere come pianta. Non porterà a nulla, però a me piace. Ecco, guardate l'importanza del fiore in diretta. Guardate qui, guardate lì. Questi dovrebbero essere bombi, se non sbaglio. Lì ce n'è un altro. E come si fa a togliere loro il nutrimento? Dai andiamo verso il freddo, eh, questi li terrò sicuramente finché resistono. Prima di chiudere vi parlo un attimo di quello che vedete in questo cassone, sono coste e spinaci e ovviamente i finocchi. Le coste, come mi ha consigliato un amico su Facebook, guardate queste che hanno le foglie più sottili, più strette di queste. Queste coste qui hanno un anno abbondante di vita, hanno passato l'inverno scorso, hanno passato l'estate, quindi la siccità quello che era, le ho trapiantate nel frattempo, queste erano da un'altra parte, no? quelle invernali, si sono risviluppate e come diceva l'amico su Facebook che ringrazio, ovviamente è una pianta pluriennale che mano a mano che va avanti, offre sempre foglie meno larghe di quando era originale appena trapiantata ma sono buone lo stesso e quindi tenendola in un certo modo magari raccogliendo le foglie esterne e curandola dai parassiti si può portare avanti per più anni e io me ne sto rendendo conto mettendo quelle nuove e quella vecchia vicino che l'amico aveva ragione e ringrazio gli spinaci stanno diventando una favola a parte una pianta che mi è morta e non capisco il perché è pari alle altre però la natura è così abbiamo qualche radicchio e i finocchi che ho rincalzato al pari degli altri abbiamo ancora delle coste qui un po' di cavoli verze che stanno soffrendo un po' hanno sofferto Adesso tolgo le, le foglie quelle più colpite, le do alle galline, non si butta niente. Vedete dove vanno a finire le verdure che non vanno più bene? Non si butta, niente. Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta con il NoDig, è molto più ordinato, più bello, più nutriente. I soldi che ho speso nel compost, che è quello laggiù, che vedete, li recupero nel giro di due anni per quanto riguarda il concime che non uso. E la benzina che non ho utilizzato per il motocoltivatore. Tutto quello che vedete è un'esplosione di vita e io sono veramente contento quest'anno di questo orto qui. Vengo veramente con piacere, io di solito l'inverno non riuscivo a coltivare un granché. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo. Ma prima ve lo chiedo sempre, ma a voi non costa nulla e a me può fare la differenza. Se vi potete iscrivere al canale, lasciare un like, condividere il video, mi aiutate un po' a far crescere questa avventura. Grazie e buona giornata a tutti voi.